Mondiale d'Atletica, Tortu eliminato in semifinale nei 200 metri. Mondiale d'Atletica, Tortu eliminato in semifinale nei 200 metri Il giovane azzurro soddisfatto, il miglior 200 della mia carriera sotto la pioggia battente di Londra finisce il Mondiale di Atletica di Filippo Tortu. Ma finisce a testa altissima, nelle semifinali dei 200 m piani. L'Azzurro ha chiuso la prima delle tre semifinali al sesto posto in 2062, pista bagnata, vento oltre 2 metri a favore. Tortu soddisfatto, penso di aver corso il miglior 200 della mia carriera. Si qualifica per la finale invece Makva, l'atleta del Botswana a cui era stata negata la finale dei 400. Filippo Tortu è il primo a saper di aver corso alla grande, a Londra, nella sua semifinale dei 200 metri. La pioggia ha scompigliato tante carte, sulla pista dello Stadio Olimpico. McVa, che nel pomeriggio aveva corso da solo la batteria per qualificarsi alla semifinale, vola in finale. Con lui anche il campione dei 400 metri Vaide Van Niekerk che a fatica ha strappato il penultimo tempo utile, chiudendo terzo la propria semifinale. Eliminato a sorpresa, invece, Le Maitre, il francese, bronzo alle Olimpiadi, ha corso in 2030 ma ha chiuso quarto la sua batteria. Tornando a Tortu. Che a un primato personale di 2034, vanno considerati sia il maltempo che l'infortunio alla caviglia che gli aveva fatto perdere 25 giorni di allenamento. Nella sua semifinale, vinta da Isia Young in 2012 Tortua corso alla pari con il giapponese Izuka e il forte sudafricano Simbine, a decidere l'ordine d'arrivo, comunque inutile ai fini della qualificazione, i millesimi. Tortu ha corso in 20.613, un millesimo più lento del giapponese e 5 millesimi più veloce di Simbine. Una prova che ha soddisfatto e non poco l'azzurro, che, ricordiamo, è un classe 98. Penso di aver corso il miglior 200 della mia vita, ha detto a Rai Sport. Anche se non ho fatto il personale né mi sono qualificato, ho fatto il 100%. Riguardando la gara ho pensato a rimanere concentrato, mi vedevo vicino a Simbine, poi alla fine mi stavo cappotando addosso al portoghese. Sono contento, non sono arrivato ultimo, che è già un buon risultato e ho battuto un atleta che è arrivato in finale nei 100 m. Nel futuro anche i 100 metri. Mi alleno già seriamente sui 100 e 200. Mi fido cicamente di papà. Quello di oggi è il risultato di un anno difficile. Mi ha dato sicurezza sulle mie capacità ma anche sulle sue doti di allenatore. Non potrei essere più soddisfatto. Ho fatto 2062 che vale più del 2034 di Roma, sono arrivato avanti e vicino a persone che hanno corso sotto a eventi in carriera e qualificati alla finale dei 200m Isia Young USA 20.12 Isaac Makva Abot 20.14 Jeremy Richards 20.14 Rami Gulli iev 20.17m Mitkel Black GBR 20.19, Amer Webb, 20.22 20.22, Vaidevan Maker, Cresa 20.28, Sani Brown, Lunga PN 20.43.